Eh, certamente allora eh, vi presento la mozione all'aula eh, diciamo che secondo me la continuità evidenzia la continuità con quale dell'amministrazione nel eh, favorire l'operato di questi guardamacchine autorizzati cioè diciamo non abusivi e, diciamo con un, eh, si evidenzia con una continuità di atti che sono delibere del Consiglio Comunale, delibera di Giunta Capitolina e mozioni che partono dalla delibera del Consiglio Comunale del '84, addirittura del '99 e passano alla delibera de, della Giunta Capitolina del mm, 2002 eh, che stabilisce il codice di autoregolamentazione di questi operatori la delibera del consiglio comunale 74 sempre del 2002 attribuisce la competenza ai municipi nel distribuire le aree le, mm, la delibera eh, 205 del 2015 del 2005 poi la delibera del Consiglio Comunale 74 del 2007 che definisce lo schema di bando per i municipi per l'assegnazione delle aree e le eh, successive delibera del, Consiglio, del Giunta Capitolina del 2013, la numero eh, 161 che stabilisce la proroga dei termini di assegnazione delle aree fino, fino all'ultima mozione del 20, eh, 64 del 2019. A mio avviso la continuità degli eh, atti testimonia l'opportunità offerta dai guardamacchine autorizzati in ordine al controllo e alla gestione di piccoli spa, porzioni del vastissimo territorio comunale capitolino essi sono assimilati ai, ai mh, venditori ambulanti e nelle aree assegnate eh, diciamo pagano l'occupazione di suolo pubblico danno le ricevute fiscali e sono anche diciamo e applicano tariffe concordate anche il eh, vantaggio di sottrarre aree ai, ai parcheggiatori abusivi eh, sembra una buona opportunità a mio avviso per la città di Roma e per i suoi municipi eh, se si pensa che in quasi tutti i municipi della capitale eh, sono presenti parcheggiatori abusivi in special modo nelle aree adibite a presidi ospedalieri case di cura centri commerciali e in occasione di eventi di grande partecipazione di natura sportiva musicale oppure eh, concorsuale nel recente regolamento di polizia di roma capitale sono previste sanzioni molto eh, di notevole importo e in caso di eh, reiterazione fin anche l'applicazione del daspo tuttavia queste sanzioni sono, ehm, costituiscono un non costituiscono un deterrente sufficiente a, a, a, diciamo, a scoraggiare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi quanto sarebbe assegnazio, l'assegnazione delle aree a dei guardamacchine autorizzati dal comune di roma in ultimo Voglio ricordare che anche il TAR è intervenuto di recente, ha imposto all'amministrazione, eh, eh, segnatamente alle sue a, eh, articolazioni territoriali, di, esprimere in ordine, di esprimersi in ordine agli impegni assunti mediante gli atti eh, deliberativi quindi su fissando un termine superato il quale l'assessore competente dovrà agire quale commissario ad acta eh, designato eh, direttamente dall'autorità giudiziaria quindi io concludo anche che in una fase di questa gravità per l'occupazione sarebbe utile favorire il lavoro legale rispetto a quello abusivo Questa è una mia preoccupazione che voglio riportare all'aula ecco. quindi questo in, unito al fatto che loro potrebbero concorla, con, controllare piccole aree non grandi aree del territorio vastissimo del territorio della città di Roma sarebbe un utile ausilio per la Polizia di Roma Capitale e per tutte le forze dell'ordine che non riescono a contrastare questi fenomeni indecorosi delle eh, persone abusive. Grazie.